Oggi vi porto in un travel vlog eh, di quelli molto interessanti. Ci troviamo sul lago di Garda, quindi tutto quello che vedrete è svolto appunto qui sul lago di Garda. Siamo ad aprile ragazzi, ma c'è una temperatura pazzesca. Siamo intorno ai 25 gradi e direi che è ottimale per il parco termale, perché qua c'è un laghetto termale a Colà vicino alla Zise, eh, che è tanta roba, perché comunque è un laghetto naturale, eh, con acqua sorgente, eh, calda, a circa 30 gradi immerso in questo parco verdissimo faccio vedere qui c'è un primo lago ma non è quello dove stiamo andando noi che è un po' più avanti quindi tutto quello che vedrete ripreso qua dentro sarà fatto con instago 2 che è quella che mi sta riprendendo anche in questo momento quindi tutta la parte acquatica e non sarà con instago 2 dopodiché eh, faremo volare ovviamente qualche drone non qua, eh, ci sposteremo a Sirmione dove volerà a San Zino Mini Pro sul castello scaligero di Sirmione quindi ragazzi sarà un bel travel vlog eh, molto ricco come avrete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 tutorial una novità, ma adesso, ragazzi, iniziamo questo travel vlog qui sul Lago di Garda. Andiamo! 15 di aprile sono le 7 di sera ed è ancora uno spettacolo si sta da dio vabbè l'acqua è calda anche d'inverno quando fa tanto freddo però anche fuori eh, c'è ancora un clima veramente pazzetto e questa è la conferma che non ci sono più le stagioni